Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi voglio presentarvi un'altra mod che mi è stata gentilmente concessa da motori nella leggenda, ringrazio tantissimo Luca Lazzarato come al solito è lui che è il promotore di questa mia recensione, stiamo parlando della VLMC 2018, cioè Virtual Le Mans Classic in cui appunto Motori nella Leggenda ha proposto un campionato dedicato, stiamo parlando di ben 22 auto, ragazzi classiche. Stiamo parlando di ad esempio Alfa Romeo Giulia TZ. Della Alfa Romeo T33, stiamo parlando della Austin Harley 3000 MK2, stiamo parla parlando di una Ferrari 250 GT, ragazzi, stiamo parlando della 250 GT Os1, sempre Ferrari, stiamo parlando della 330 P4 GTS, stiamo parlando della 330 P4 LM. e eh sì, ragazzi, ne ho 22 da dire. La Ferrari 512S, la 512S coda lunga, stiamo parlando della Ford GT MK1, della Ford GT MK4, della Ford Mustang 1966 LM che c'ha un rombo ragazzi che fa impazzire, stiamo parlando della Jaguar E-Type 4002, stiamo parlando della Lola Tick. 70 mk3 della lotus cortina 1966 ragazzi non finiscono mai della matra sinca ms 650 della porsche 917k stiamo parlando della 917 long tail sempre della porsche stiamo parlando della carrera 906 lm della carrera 90803, stiamo parlando della carrera 911 lm stiamo parlando della shelby daytona gt ragazzi incredibile è una mod che non finisce mai veramente mai infatti questa mod potrete testarla eh, con, eh, in public release pesa circa 1,6 giga 6 se non sbaglio e se in più l'associate con il circuito classic Le Mans del 1967 che è sempre motore nella leggenda Luca Lazzarato mi ha passato ragazzi sembra di, riviv di rivivere la storia realmente di quello che succedeva in quegli anni lì con questo tipo di auto adesso cosa posso dire di tutte queste auto che trasudano assolutamente passione quello che mi colpisce particolarmente sono sicuramente due elementi, il primo è l'audio, ogni auto ha un audio personalizzato, una caratteristica propria a se stessa, un qualcosa di veramente fantastico, un lavoro certosino fatto sul comparto appunto dell'audio. Ora dove sono andate a reperire questi audio qua non lo so ma sono stati bravissimi. La seconda è sicuramente la fisica di guida. Sono veramente micidiali, il che mi fa venire la pelle d'oca solo a pensare a quello che rischiavano i piloti, e qui sono signori piloti, rischiavano appunto correndo realmente in pista con questo tipo di auto. Sono incontrollabili, ma è quella la bellezza delle auto storiche, ed è quella la bellezza di poter reincarnare, seppur virtualmente, il pilota eh, storico degli anni 60-70. Per quanto riguarda la grafica, io voglio essere onesto fino in fondo con voi, ci sono auto che sono veramente ben realizzate, ci sono degli interni che sono spettacolari ed altre che, ehm, malgrado lo sforzo sia stato fatto, sono un pelino troppo spartane, forse la qualità dei poligoni e delle texture lasciano a volte un po' a desiderare. Ma questo fa parte di, eh, diciamo, di una così grossa mod con tanti eh, diciamo, modelli disponibili. E forse i moder si sono concentrati su modelli specifici eh, invece che su altri, ma non importa perché alla fine questa diciamo, quest l'unica pecca che trovo in questo modo comunque si dimentica eh, facilmente, soprattutto quando si è al volante di mostri come la Shelby Daytona GT per prenderne una, dove un'auto che pesa 1043 kg con una potenza di 391 cavalli per 462 Nm, che fa più di 307 km h che sviluppa 2,67 kg per cavallo ragazzi, ma voi la grafica ma che ve ne frega, cioè ragazzi guidare questo tipo di auto è un sogno soprattutto per gli appassionati. Quindi ragazzi io vi consiglio assolutamente di andarla a scaricare, dovrebbe essere presto in public release, per maggiori informazioni vi lascio il link al gruppo Facebook di Motori nella Leggenda dove potrete trovare Luca Lazzarado, che è molto disponibile, ormai penso che lo conoscete tutti, anche il link del loro canale YouTube in cui fanno veramente degli eventi spettacolari con queste macchine storiche. Io ragazzi non mi resta che dirvi che se il video vi è piaciuto e se questa mod è di vostro gradimento non esitate a lasciare un pollice in su, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale tanto è gratuito, ricordate di attivare la campanellina per essere notificati ogni volta pubblico un video. Noi ci vediamo alla prossima, da Fabris è tutto, grazie per avermi seguito, ciao!